Matteo Salvini, which now give the floor. Grazie, intendo ringraziare tutti gli amici del gruppo ENF con cui abbiamo lavorato e continueremo a lavorare in maniera ottima. È un bel messaggio quello che arriva dall'Italia e ci impegneremo grazie se parlo da solo è meglio se a qualcuno danno fastidio gli applausi può accomodarsi fuori se a qualcuno danno fastidio... allora se a qualcuno ragazzi educazione almeno oggi è troppo chiedere ai giornalisti educazione almeno oggi lo chiedo al giornalista è troppo? Onorevole, posso parlare on, onorevole se mi dà fastidio il voto mi spiace per voi no, ci danno fastidio se dà fastidio il voto mi... chi vuole applaudire è libero di applaudire no, qua dentro ci chi sono chi delle regole di no, no, no, no. No, no, no, no. onorevole Salvini ci sono delle onorevole. regole onorevole siamo veramente... Salvini siamo alle comiche sto parlando io se non le dà fastidio Silenza. se il risultato elettorale non le piace mi spiace Ah, questo è il bello del risultato elettorale c'è tanta gente a sinistra che è nervosa e se la gente a sinistra è nervosa io sono contento Corretta. perfetto, lezioni di correttezza da parte di giornalisti che hanno trattato l'ENF e la Lega in particolare come gli ultimi fra gli ultimi io non ne prendo, hanno parlato gli italiani hanno parlato gli italiani questo voglio dire questa è la dimostrazione dell'Unione Europea costruita a tavolino da qualcuno che non prevede uomini e donne ma numeri e usano spesso e volentieri i giornalisti per propagandare un'ideologia che prevede numeri e consumatori non uomini e donne se in questa sala, finalmente in questa Strasburgo solitamente dormiente, c'è gente felice viva la gente felice se c'è qualche giornalista meno felice mi spiace per me non so che cosa faccio ah, mamma mia